Buondì a tutti, nuova puntata con Phoenix Point, abbiamo la bellezza di Traven da salvare, più qualcuno col Corruption Node, più roba da fare, più questo di qua, quello di là, quello là, quindi più SIGLA! eccoci qua. Allora, nell'ultima puntata abbiamo sfoderato Scottish Shed, si è comprato veramente veramente bene, tanto che lo stiamo mandando a salvare un altro even. Qua abbiamo un even che è proprio proprio lì, lì per soccombere, quindi lo dobbiamo salvare. Tu intanto tiri fuori un po' di materiali che va benissimo. Tu stai andando a prendere qua che è una cosa utile, sì. Abbiamo tutti dei caccia che dovranno essere. dovranno andare a ripigliarsi prima o poi. Questo che tu non ci arriverai mai a tempo, ma vabbè. Tanto personale. Lunar Lander ha bisogno di una sistemata. Soprattutto ho bisogno di rapid clearance, mannaggia noi. Abbiamo scarsità di materiali quindi diventa urgente andare in un posto degli antichi, prima possibile. Mm, Sto guardando più che altro se c'erano delle armi del... che ci avanzavano del Chaos Engine. Ah, ho fatto un po' di modifiche a al... ah parte la sirena che adesso ci serve per la ricerca e poi la faremo sparire bellamente abbiamo preso un nuovo technician e gli abbiamo rubato tutto per girarlo al ah, simpatico tech mutoid eccolo qua infatti gli abbiamo lasciato solo il caschetto uh, tech mutoid che avrà bisogno di un pelino più di strength ha già tutto praticamente è un po' mutagen quindi dobbiamo creare innanzitutto visto che eravamo, eravamo un po' in scarsità le ultime volte, creiamo un altro uh, New Rider. Dov'è il New Rider? Non lo posso fare, manca il materiale, perfetto. Vabbè, fa niente, come non detto. Quindi primo even da salvare è questo qua, quindi deploy. E speriamo di farcela. Non ho visto che malus davano... Gli altri, ma un po' di malus ce l'abbiamo. Abb allora abbiamo un, due, tre cecchini, quindi tra cui un cecchino assalto. Abbiamo un priest. Donna, Donna Bondio. che deve fare cross class prima o poi. Eh. Però ha già un simpatico eh, cucile d'assalto che potrebbe tornare utile. Lares. Non so se dargli il Bulldog, che è l'arma standard, però forse avrebbe bisogno più di un Deimos questo affare, però. Hm. Diventi un mezzo assalto, eh? Armor Speed. essere interessante no, se gli do una testa così sono uno scemo um, da una bondio va bene così alexandro mossa tu hai una marea di armi del, del caos e va bene anche così non abbiamo molte armi da cattura, brutta cosa perché ok, tu ce l'hai oh, guarda, tu hai anche questa penso siano un po' ridondanti questo e questo 9, 90, questo fa 40 con 4... Mm, non lo so, non lo so Rick, non lo so. E hai bisogno di queste cose qua il prima possibile. Quindi nel prossimo livello, se sopravvivi, ti diamo Extreme Focus e poi Quick Aim. Vedi di sopravvivere, eh, Hubert. Abbiamo Lupin quarto che scende in campo a, a, a martellare tutti. A proposito. A martellare tutti. Quindi <ride> diamogli gli sto martellone che tanto il brawler tanto lui è brawler e non so, rick non mi sembra una buona idea usare l'autocannon qua, forse è meglio la mitragliatrice. lavatrice di mangione. Questo potrebbe essere utile contro i bersagli rossi. Eh? E no c'è anche trooper. Così ti appioppo invece che la pistola. Un bel mitra. Tipo un Ares o un Bulldog. E con quello sbaragli un po' di, di gentaglia. Tanto questo potremmo già anche fare scrap. Tanto... Mm. Abbiamo già abbastanza di fucili. Mm, abbiamo due tira auto uh, Interessante. Um, possiamo andarci anche close quarter specialist <ride> però non ci lo vedo un cecchino con un fucile a pompa anche se è al 20% più di accuracy sì, non è male anche il lancio delle granate non sarebbe male eh, abbiamo un sacco di cose che non sarebbero male ma non ce le abbiamo quindi va bene così abbiamo una marea di Cecchini o wannabe cecchini Quindi siamo messi abbastanza bene Bombardier anche questo non è male Però serve l'armatura apposta Heavy weapon proficiency Potrei essere un ottimo heavy Puoi ancora essere. Lo Fai il, il, il cecchino con alto Va bene così Allora Ci siamo Andiamo. Ovviamente noi arriviamo quando è notte. Sembra giusto. Abbiamo già in vista un, un, un, un amico, nostro amico, va bene. Il problema è che non vediamo nessuno. Qual è la primissima cosa da fare? Abbassare il volume la seconda cosa da fare? Instill Frenzy Ok, abbiamo un nostro simpatico amico lì Quindi andiamo a prenderlo Vai un po' a spiare tu di qua Cosa sta succedendo? Hubert non è adesso benissimo. Mmm, eh? è un brutto posto. Non posso salire qua? Sì, che posso salire lì. di qua controllare. Ce ne sono? Mm, meglio. Allora, tu che hai le armi del caos syndicate. Controllo un po' qua, cosa, cosa succede? Forse lì per servire perception è quello che ha il nostro simpatico amico qua. Oh, tu puoi andare in una posizione di vantaggio qua di sopra. E adesso salterà fuori una sirena e ci farà il culo a, a strisce. Ha yeah, visto qualcuno? E dov'è? Eccolo qua. Qualc tu non, non riesci a andarlo a prendere? Eh? Prossimo turno, però. Col eh? oh, bravo. Falbra oh, Una meravigliosa Chiron Che deve tornare a casa con noi Allora tu Intanto mettiti di qua E controlla cosa sta succedendo di qua Tu, Lavatrice Vai di qua Controlla di qua. Sì, non è stato il primo tentativo. L'altra volta lavatrice ci ha salutato. Quindi evitiamo di farlo di nuovo. Ehi, quei vetri costano. tu perché sei fermo lì? Cioè, perché? Erano proprio questi due stronzetti qua che ci hanno fatto fuori. Ricordiamo, in Virbidon non si possono catturare. Bug. Adesso si prendono una mare di botte. Mm. Non puoi neanche fare... Guarda che incidenti di fermi Allora, tu intanto Andare qua Così fare tutti fuori con Rapid Clearance eh? Però non hai Tu hai munizioni di scorta per questo Se non sbaglio E questo non va bene, perché dovevi ammazzarlo. Anche perché dovevi poi sparare a questo qua. <ride> allora. Tu sei il lune al veleno? No, però puoi volare. Fino a che non ti stacco le ali. Però se ti stacco il torso è meglio... Ok, tu adesso non puoi più fare granché. Aspetta, non ti ha staccato il torso? Un torso disabled? Torso disabled? Con 10 di bleeding? Perché c'è ancora le pinze? Ready. Spero sia un bug dell'interfaccia. Lining up a shot. Ciao ciao altro torso. E ciao ciao altro. Ok, un altro mirmidon disattivato. Eccolo là, il goal. Possiamo indurre al panico a eh? un Myrmidon che comunque non è. Dobbiamo controllarlo mentalmente. Però comunque questo non fa granché. In teoria ha le pinze, però. Salviamo, perché questo mi sa che, sa che è un altro baghettino. Tollo Regeneration Torso, quindi è il momento giusto per indurgli un po' di paura se lo becco allora tu paralizzare un po non puoi fare dash intanto eh. possiamo già uh, salutare il nostro un simpatico amico di là che è un priest che è messo male eh sì che è messo male sì, ciao, proprio Vai un po' di. Eh, dai. Possiamo fare un po' di male. Tu vai giù. Prendi questo, che si impanicherà tempo, tempo zero. Tu vai a fare il bersaglio, eh. A torso left wing e right wing, cioè dovrebbe averli disattivati così. Boom Blast solo, prende solo quello. Mitragliatrice non prende nessuno. Tu sei troppo lontano per usare la mitragliatrice. Vabbè, torniamo sul tetto. Torniamo sul tetto. Così poi li ringraziamo quella. ancora paralizzare questo tu hai già mosso no tu non hai mosso proviamoci un vermicello di torno e avviciniamoci al Maniac con circospezione Sei riuscito a non prenderlo? Ah, almeno me l'ha beccato Altri vermicelli. Chi li spari? Ah, il mio heavy Complimenti, complimenti, bella mira. Comunque tu tornerai a casa con noi. Maledetto. Lasciami liberare tutto il resto e iniziamo la giro della paralisi. A chi spari? Vabbè, questo l'avevo già previsto. Il mirmidor non può più fare niente. E neanche l'altro. E adesso me l'ammazzano quel priest. che si è ripreso tutti i punti vita sarebbe un cecchino qua è eh, qua ciao ciao will point vabbè me l'aspettavo allora Quanti action points consuma questo? Due. Quindi se io lo... E un... Oh, attenzione. L'altro lui è già bleeding. Eh? Quindi potrei fare una mossa rischiosa, ma... che potrebbe permettermi di portarmelo a casa. Disabled arma però è resistito lo shock e adesso dobbiamo farli fuori adesso dobbiamo farli fuori yes. beh ma tu quanto hai di 8 16 24 32 perché questo lampeggio 27 su 25. 16, 24, 32. 28 di paralisi, benissimo. Allora, Hubert potrebbe finire il lavoro qua. Hubert non è messo benissimo con Will Point, giusto perché, perché ho sprecato un Rapid Clearance. questo ce lo portiamo a casa tu intanto potresti provare a far fuori quel dannatissimo Tritone intanto ci avviciniamo a, quel, a quella Chiron bene da questo fronte stiamo andando molto molto bene di qua dobbiamo andare a prendere quell'affare qua che si è nascosto proprio proprio bene andiamo a recuperare un po' di will point Lavatrice Passatino avanti Passo avanti ondeggiando E un altro indietro Bailando <sussurra> Alexandro Musso Tu e la tua pistola Dovete avvicinare pericolosamente a quel Ghoul Andiamo. Un colpo e poi un overwatch. Benissimo. E overwatch di qua. E così. Benissimo. Se ci c'è fuori da una parte o dall'altra lo facciamo secco. Allora, tu l'hai paralizzato. Eh, prossimo turno paralizziamo questo. Ci portiamo a casa del mutagen. No! Ci avviciniamo alla Chiron. Allora li possiamo sparare con la pistolina e via Sei a posto Tu sei in Overwatch e tu Non sei in Overwatch ma perché non hai abbastanza will point. Tu sei in Overwatch E tu sei in Overwatch, perfetto Abbiamo un po' di Fireworm Qua sopra Guaglio! Aia! Questo ghoul mi sta facendo malissimo Ho fatto recover Forza di fare così. Mm. No, non ho capito. Ah, non è più l'effetto della... Miseria. Eh, quello ciccia fuori adesso ci fa... Un sacco di scherzetti simpatici. Tormentor. E ora ne abbiamo uno da coprire. Di qua. Tanto so già che mi... Punta ancora al... Eh, o mi muovo di qua... E, te... e ho paura che mi paralizzi di nuovo dal panico pa panico eh, però qua non riesco a fare niente quindi devo andare avanti per forza molti di qua tu non puoi far niente vero? ora serviva un bello stomp comunque dashing iniziamo ad andare a paralizzarla con l'affare là. Eh? non ci arriviamo non ci arriviamo Uno, due e non ci arriviamo va bene mettiamo qua Sempre quel solito problema Il new riser Ce lo dimentichiamo Sempre Let's do this. Questo è paralizzato Dai c'è un altro colpettino A quello che ce lo portiamo a casa Benissimo Intanto procediamo Di là gli stiamo attaccati al culo no tu non sei ready for action tu sei panicato tu devi ancora muovere stai in piazza di qua inizia a sparargli Max hit point meno 200, quindi ci mettiamo meno a paralizzarlo se gli sparo nel torso che però ha un'armatura incredibile. Lavatrice. Tu hai ancora possibilità di metterti in Overwatch, almeno con la pistola. Alexander... E Alexander... E già in Overwatch. Hubert... Ok. via! Yeah. Prossimo turno iniziamo a paralizzarlo. Questo chi è? Un vermicello? Non puoi scappare più di tanto. Preso la colonna, molto bene. Sarebbe stato carino portarcelo a casa anche voi. E tu? E tu? Mm. Questo non mi piace. Devolversi la situazione con il mirmidone nuovo non mi piace per niente. paralizzarlo che gli altri vermi ci pensiamo noi. Sì, tu puoi andare di qua E far fuori quello Lo sapevo io Abbiamo poi le braccine corte eh? Braccine fl flaccide eh? Testalo. No, ho perso la mitragliatrice. Ma che tu palle! Però tu puoi andare a martellare, non ci arrivi, non ci arrivi, non ci cioè, sei in essere inutile. 20 bleeding, 36 e ancora bloodsucking arm. Non un buon inizio. Eh, allora, tu me invece mettiti di qua. Cerchiamo di beccare quel mirmidone appena si muove. Grazie. Tu invece, Don Abbondio, avvicinati un po'. E coprilo. Ce la fai coprirlo? Ok. Tu sei a posto. Tu continua a paralizzarlo. Tu non hai più la mitragliatrice, non è una buona cosa. Yeah, hmm. Non puoi prenderne uno né l'altro aspetta perché se tu fai così magari con un no però magari con un bash riusciamo a ammazzarlo vai 31 bene perfetto non abbiamo fatto niente ah. Brutta cosa. Brutta, brutta cosa. In realtà hanno le missioni lunghissime in questo gioco, Scappa allora, tre impanicati, di cui uno in fin di vita molto bene. Puoi fare già jump, e non puoi curare. Continua a attaccarlo che ce lo dobbiamo portare a casa. Babyface, devi correre come un pazzo indietro. Alto questo non è paralizzato ancora per tanti turni, eh. Che altro là rischiamo una strage. La rischiamo una strage. Lavatrice di Mangione. Devi farmi fuori il Mirmidone. Perlomeno disabilitarlo. E qua uno è impanicato. Uno è impanicato. Tu sei morto al prossimo turno. Tu non puoi fare niente. Sei impanicato anche tu. Lavatrice Lavatrice lavatrice Lavatrice Vero che mi stacchi il torso Di questo affare qua Bravo È tutto nelle tue mani ma non devi sbagliare eh lo spero anch'io molto bene molto molto bene gettiamo un overwatch non puoi neanche fare il recover tu sei in bleeding e impanicato tu sei tu sei impanicato, questo muore a breve, tu non puoi fare più niente. E, e tu però non è stata una buona idea portarti indietro perché adesso dovrò riportarti avanti. Benissimo. Qua arrivano tutti i vermicelli che avevano lasciato per... Tu tieni d'occhio quelli lì che sono tutti impanicati. Allora, questa Chiron ha bisogno di... Un altro paio di colpettini va. Bassi. giusto per ringraziare tutti i vermicelli che ci ha sparsi in giro Qua non sono paralizzate ancora per molto, soprattutto questo. E ti porto avanti perché così almeno guardi un po' sti accidenti di vermicelli dove vanno a finire. Lupe in quarto, curati. E ora hai solo una mazza. Pessimo, pessimo, pessimo, pessimo. Ora questo scoppia. Just give the word. Ok, devo solo far fuori questo adesso, no? paralizzarlo, manco a parlarne però lo devo far fuori non puoi prenderlo qua? prenderlo solo di qua? non puoi prenderlo? come fai a non prenderlo? Hubert ci arriva qua, qua ci arriva, eh ma non, non gli può sparare, è ancora paralizzato, paralizzato, Ready to go to work. ancora spostati, tenendo conto che qua c'è ancora un mirmidone da ammazzare, eh. non è mica finita. Riesco ad ammazzare il mio... Ah, gli puoi sparare da quell'oro, spara lì. Benissimo. Benissimo. Questo c'è ancora da paralizzarlo. Select disabled. Tutte e due. Oh, tu puoi muoverti. Questo è un Mirmidon normale? Sì. Addio. Addio Mirmidone. E l'abbiamo finita. E l'abbiamo finita. Dona Bondi velo perso una metragliatrice sì. hm. a Pandoran Lair Pandoran Lair sarà un po' più complicato del Pandoran Nest eccolo qua Hai 40 Io potrei farti fare doppia classe l'asse, sì sì sì, un altro sniper, o un assalto, un berserker, no, berserker no, technician, no, un heavy, non mm. ce lo vedo tanto, Un assalto, via. Da una bomba e sono un ass assalto. Mussa. <ride> sei meritato un metto migliore di quello. Adesso avrai anche un body migliore di quello, eh. Babyface. Guadagni Adrenaline Rush. portati dietro un accidenti di cosa in più lavatrice lavatrice di mangione può prendere il trooper o close quarters potrebbe essere una combo interessante eh? questa Però 40 mm. E ti posso dare adesso Quindi perché hai la proficiency Il fucilazzo Però il medipacco me lo devi tenere eh? Il medipacco me lo devi tenere Stavamo un nuovo new riser Una crystal crossbow Intanto Un demos il new riser grazie direi che potete andare a riposarvi passando da qua che magari c'è un'altra no passando da qua c'è un altro magari cosa è ancora qua questo è andato là Research Masked Manticore Da noi, mentre loro sono sotto attacco, possiamo scambiare No, mi sa che sarà una nuova missione per il nostro buonissimo Scottish Head Così. Va bene così. Tu hai bisogno di curarti, Mossa. Oh, ma io non ho visto, ma io posso creare anche la mazza. Questo devo prendere assolutamente, sto roba. Mattock of the Ancients che ha la priorità ricomincio da qui vediamo tra tre ore che cosa succede ancora un'ora Ok, questa non è stata una grandiosa idea Però No, non abbiamo eh, aspetta. Si niente sky defense Ops. E ci daranno le loro armi Dobbiamo rispondere perché poi dobbiamo andare di qua Però intanto noi possiamo avere già la prima arma da antico tu vai avanti abbiamo bisogno oh containment l'ho dimenticato tu non hai bisogno di stare qua e neanche tu e nemmeno tu maledetto oh e con quello che abbiamo guadagnato possiamo anche pompare un altro dei, dei mutoid Ah, eh, mi ero dimenticato. Eh, chi è che aveva la mitragliatrice? Ah, Lupin quarto. Dove hai bisogno di una mitragliatrice? E l'ultimo nello stock. Eh? quindi dobbiamo fare un'altra. Rebuke ti serve, rebuke. Nel deceptor. E intanto ci servirebbero anche delle body armor. Non tanto. Non da heavy. Dacolite. Va bene un po' per tutto. Ah, già che ci siamo, possiamo anche creare un paio di prove. Abbiamo un sacco di roba da fare. Sì, ma non per questa puntata, perché è già lunga. Vi salviamo e ci vediamo alla prossima puntata. State sempre qui, mi raccomando, mettete like sulla campanella e seguitemi sia sulle live che su questa grandissima avventura con Phoenix Point. Ciao!